Buongiorno a tutti. Io vado a mostrarvi come fare arancioni oggi al supermercato locale per ottenere alcuni ingredienti. Sono un gesto di roba per la cottura. Prima di riso. Poi brodo vegetale. miste salsa di pomodoro passata poi 250 grammi di carne mangre anche se ho fatto per molto perché ho avuto 500 grammi Mazzarella. Mentre un cucchiaio di burro in una pentola per farlo sciogliere. Versate la metta di riso in circa 250 grammi. Lasciate il burro, il riso cucchio, mentre far bollire d'acqua. Rompere... Alla un tassa di misuroni. Prossima volta avere un'auto con la fotocamera. Versa l'acqua bollante nella tassa. 705 ml. Potrebbe essere necessario più tardi, ma basta usare l'acqua calda. Prima versa circa 250 ml e mescolare chi. Quando bolli via metterei un'altra 255 cinque, cinque, e proscure fino a un rosato tutto il riso è gonfio e soffisce. Una volta che tutti l'acqua evaporate, il riso è cotto, è necessario raffreddere fiore. Tutto deve essere freddo quando si lavora con esso. Tenere sempre il mio dito nel mondo. mentre quello si raffredde tritare un copilla e piezza grigiati mi piccolo le cipolle rose ma qualche se cipollo faro come il mio coltello che lo affatto. fatto. Fredre il cipollini in filo de oli e chiede un alchino algo. Dopo le cipolle sono morbide mentre nella carne rendere la carne più sottiste possibile, non si vogliono grandi blocchi. Dopo il carnet e il marano, miscele la passata di palmarigio. agghiuere l'erba mista, agghiuere un sacco di cui ha bisogno per il gusto di venire attraverso. Fate cucchieri a basso per una o due ore fino a quando tutto il liquido è andato. Poi raffreddere fuori. Ora è possibile tagliare il mozzarella a tocchietti. E ora facciamo palo di riso. Gieteri il riso nel pomo del mano, a un po' di formaggio, un un po' di carne, rotolare una palla, prosicchiuri fino a fenato. Vendi, ho fatto di molto carne. Raffadieri, le pane il frigo ancora per 30 minuti. Ora per loro il pane. Rompire un uovo in un citola con un po' di latte e frustare poi emerge in uovo poi pan gratato fresco per 30 minuti sossivo e fruttura rilasciarle nell'olio caldo e lasciate cucchiere per tre o cinque minuti fino a doratura Puoi mangiare e divertirsi. Sembra incredibile, un sapore ancora migliore. La ricetta è molto semplice, ma che richende tempo. Poi consiglio un bottiglia di vino mentre si cucine. Ho indirizzo il mezzogiorno è finito su quattro, la mia famiglia e la amava.